Amici di Volonvret, ben ritrovati. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Nicoletta Pogliotto, formatrice di Parole Ossilio Academy. Allora Nicoletta, che cos'è per te una buona notizia? Beh, una notizia buona è sicuramente una notizia che può essere condivisa, che può essere verificata, che ha profondità. Quindi che non ha superficialità, che non è stata condivisa con leggerezza. La cosa importante è che appunto questa buona notizia sia stata confrontata, confrontata quindi c'è tutto il substrato di fact-checking che è indispensabile, e, indipendentemente dal media attraverso il quale stiamo eh, comunicando. Può essere carta stampata, può essere eh, una notizia in video, può essere un video in streaming. Per, la cosa importante è che per rispetto dei nostri lettori o comunque degli utenti, noi abbiamo fatto tutto un lavoro di, eh, di verifica di questa, di questa notizia. E poi deve essere posta in maniera il più possibile ehm, assettico, cioè imparziale. Ecco, questa è la, la parzialità che in qualche misura guasta la, la bontà di una notizia. Allora, collegandomi a, questo, a ciò che hai detto, qual è il tuo contributo per una buona informazione? Beh, il contributo di tutti eh, i comunicatori, siano essi marketer, social media specialist, piuttosto che giornalisti o blogger è quello di essere professionali, quindi eh, di eh, avere al di là del, eh, di, un, di codici o al di là di eh, imposizioni da parte di ordini piuttosto che appunto di categorie, veramente un grandissimo senso di civismo e un grandissimo senso di responsabilità perché eh, come eh, dicevo anche durante l'incontro qui a Mezzopiede a Torino eh, organizzato eh, con l'ordine dei giornalisti una cosa veramente importante è dare il giusto peso la giusta forma alle, alle parole le parole non devono essere necessariamente pesanti perché devono essere scagliate come delle pietre le parole devono eh, eh, ritornare alla loro originaria importanza che è quello di essere e di poter costruire dei ponti qui se, se sono delle pietre sì ma per costruire proprio dei ponti non per erigere dei muri come ultima domanda invece ti voglio chiedere come le notizie positive influiscono sul benessere delle persone e della società in generale? Sì, ci sono delle ricerche importanti eh, da parte appunto per esempio della Cornell University ma anche tutti i, i progetti anche un po' sommersi che sono stati realizzati attraverso certi social media per esempio un paio di anni fa era emersa questa notizia a proposito di Facebook ci sono proprio delle notizie che, ehm, e delle ricerche che vanno a lavorare sulle reazioni sull'impatto che possono avere certe notizie eh, quindi in termini di sentimenti, in termini di reazione, in termini di, di emotività eh, rispetto a certe notizie che possono essere positive o negative. Certo l'impatto delle, delle, delle notizie negative è, è, è imponente e quindi eh, sicuramente eh, possiamo andare veramente a influenzare l'umore, le scelte, le decisioni. Il nostro ruolo, come dicevo prima, è quello di essere imparziali, quindi eh, trasmettere positività sì, ma non, neanche come si suggeriva nel, durante la discussione per buonismo fine a se stesso ma per eh, amore della verità quindi non cercare di essere il più veritieri possibile ma cercare di, eh, di raggiungere il vero il vero che poi deve essere elaborato da ciascuno di noi sicuramente in base al nostro vissuto e, alla nostra, ehm, e al nostro know-how però l'imparzialità è la possibilità che questa notizia venga condivisa e discussa Ecco, che non sia ecco, una, un colpo di sciabola che recide ma comunque qualcosa che unisce, ecco, l'importante è proprio questo. Grazie, grazie mille Nicoletta per la tua disponibilità e buon convegno. Grazie, grazie infinite. Grazie.